Ciao e benvenuti a un nuovo video. Come state? Come sta andando? Allora, oggi volevo spacchettare con voi un pacchetto che mi è arrivato da Sephora da cui ho solamente rimosso i dati personali per motivi e volevo guardare che cosa c'è perché ho visto un po' da diverse ragazze che cosa ci potrebbe essere dentro ma sono curiosa di scoprirlo con voi se in questo video non mi scioglierò letteralmente ma adesso non all'interno con le luci e senza clima quindi parliamone allora io direi di muoversi e andiamo ad aprirlo Dunque, ho visto che è sigillata la borsa quindi non l'ho neanche aperta quindi il pacco è vuoto borsa come sempre perché loro sono fantastiche sigillata e quindi l'andiamo ad aprire assieme con le forbici che non ce le ho rompiamo sigillo ok me lo aspettavo un po perché ho visto varie ragazze che hanno ricevuto questi prodotti ma non è cioè, me lo aspettavo ma non ci speravo fino a che non l'ho visto e, e, e, ragazze. e, e. nabla allora, Nabla è un marchio di make-up, nel caso qualcuno non lo conoscesse, creato da Mr. Daniel Makeup up che ed è partito a fare video su YouTube, poi comunque è un truccatore, anche molto bravo ed è molto professionale, e ha creato una sua linea make-up anche bella, rinomata e di ottima qualità. Io in questo video, <coughs> scusate... Sto già iniziando ad averci caldo in questo video. In questo video, in questo pacco, ho tre palette che dovrebbero essere la novità. Quindi, questa, la, la novità qual è? Questa analog perché sono numerate. Questa è la 7. Ma che bel riflesso con la plastichina, E poi. Ho visto che altre ragazze ne hanno di diverse, quindi probabilmente queste sono adatte ai miei colori, wild berry e coral, ma adesso le sbocciamo e esatto, avevo visto anche questo, questo è il mascara, il Major Pleasure, che dicono meraviglie di questo mascara e quindi ehi, mettiamolo subito sotto test, è questo qui, bello, Pec. molto molto bello devo dire, vediamo. Mm ci può piacere ci può piacere ma tanto noi lo mettiamo sotto testo assolutamente quindi vediamo le palette allora partiamo dalla eh, novità che è la 7 analog, scritto analog 2 ma adesso la tiriamo fuori da questa plastica perché fa tantissimo riflesso se riesco a tirarla fuori dalla plastica eccola qua, meglio eh oltretutto speriamo che siano integre sì. uh, questa adesso ha dei colori un po' troppo ma secondo me per quest'autunno ci piace eh? che dite la svociamo un po' l'ho vista in giro però ad esempio dark room poi andiamo in ordine così uh, i glitter suoi sono luce pura contact sheet che è opaco così è solo per parlarne poi camera roll bello noise cioè, dovreste provare a mettere le mani in questi glitter perché sono un qualcosa di 35 Mm, mm mm sono sei colori i glitter pressati di queste palette sono una cosa no vabbè ne avevo sentito parlare bene ma ma allora, sto testando questo nuovo detergente, si sì, rimuove bene, ok, ci piace. Allora, lo stavo testando da poco, ma adesso ne posso parlare. Ma non c'è assolutamente niente col video. Però rimuove bene, ci piace. Della neutrogena, questo Hydro Boost, latte gel detergente ed è senza risciacquo. Senza risciacquo, la parola detergente, senza risciacquo, fa venire, mi sa, fa alzare un attimino i peletti non esiste, un detergente senza risciacquo però questo, guardate, rimuove benissimo il trucco quindi strucca davvero ma non è senza risciacquo quindi per fare così ci vorrebbe qualcosa per asciugare ma asciughiamoci pantaloni. pantalone eh, pulite, allora adesso andiamo avanti e andiamo avanti con questa la 5, quindi andiamo in ordine decrescente, wild berry prima tirale fuori dalla plastica perché fanno riflesso momento, un momento, un momento. Tutte le palette, eh, tutti i prodotti, veramente, non solo le palette, sono vegan e cruelty free. Nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, quindi anche questa, ottima cosa. Incrociamo sempre le dita perché non ho contato prima. Vedete, visto che erano ancora chiuse, quindi che sia integra, e non solo integra, ma è anche bella. Allora, partiamo con Incense, molto chiaro, Venom e Bucolic Baby. Voi dovete mettere le dita in questi glitter. Il modo migliore di applicare questi sono con le dita, perché li pressate e non si spostano più. Questo è proprio base, questo è bello. Ma di cosa stiamo parlando? Poi Alchemy 2.0. Ma di cosa parliamo? Blackberry e Botanic Switch. Scusate, ma io sono innamorata di Alchemy luce pura mi piace con tutti questi rosa ma non rosa toni delle berry ci sta anche stili, c'è l'opaco, c'è lo shimmer, c'è il colore più del classico c'è il che intanto che parlo io mi posso anche ripulire le mani nuovamente mi piace per adesso ho notato che hanno delle buone eh, de varietà di colori: varietà boh, non è varietà è, come si dice quando una buona scelta di colori che quindi si può fare un qualunque trucco e nello stesso tempo ci sono tutti i colori possibili per farli certo non sono mai colori eh, che passano così sotto tono ma davvero molto molto belli e ora finiamo con Coral che è la numero 02 delle Cutie Palette questa ha un'apertura diversa ok noi incrociamo sempre le dita eh? cos'è caduto? cosa è caduto? ah ok ok ok e anche lei e devo dirvi anche lei questa non la conoscevo forse perché una delle prime mi piace così allora i got you red shape mm. Un pochino polverosina, la prima che incontro un po' polverosina e anyway eh, eh, eh, eh, sono i primi che trovo un pochino polverose le altre zero un po' polverosa ma red shape scusatemi eh. cioè è quasi metallizzato bellissimo bellissimo andiamo avanti con mandarin e coral amber vi dico subito che sì, si nota un pochino i colori più scuri un pochino pochino polverosini tanto le sbocciamo quelli luminosi sono sempre luminosi da paura qui ci sono anche dei metallizzati oltre ai glitter ci sono dei metallizzati che non mi dispiacciono per niente eh, ultima pulita non mi dispiacciono per niente perché anche qui buona scelta colori c'è il colore più chiaro ci sono vari per fare varie colorazioni ci sono i glitter, ci sono dei metallizzati unica cosa sono un pochino più eh, come si dice come si dice più, più, più, più polverosi delle altre, perché sono numerate, questa è la numero 2 ad esempio, poi andiamo con la 5, ed è questa che è l'ultima, è la 7, secondo me nel tempo hanno riformulato le cose, quindi la 2 coral è bella, bellissima, un po' più poverosa delle altre, ma ci sta, e le altre sono uno spettacolo, e io intanto mi sono Pulita quindi a questo punto abbiamo finito tutte le palette vi ho fatto anche le swatch quale vi piace di più io ve lo dico subito questa per me è stupenda però più nei toni dell'autunno la mh, wild berry è molto bella e ci sta sia in estate con alcuni colori sia in autunno col borgogna perfetta Coral e più richiama i colori del corallo quindi può andare benissimo anche in estate ma ci sono dei colori metallizzati che possono andare anche in tutto il resto dell'anno a come piace a noi quindi sì, le ragazze di Sephora hanno scelto bene perché erano tutti colori adatti al mio incarnato bravissime ed è anche le palette per me hanno una qualità superiore le testerò bene a modo ma delle cutie palette non ne ho provate ho provato le palette classiche quelle più grandi e vi devo dire costano ma la qualità c'è tutta ma proprio tutta niente fatemi sapere quale di queste vi è piaciuta di più ed eh, io come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao